Eh, chiamo il nostro amico filosofo Diego Fusaro Diego Fusaro, cosa devo dire più che è un filosofo e che ha scritto, sono andata a contarli non so se è giusto perché l'informazione viene da Wikipedia 25 libri, 25 opere tue da, tra il 2007 e il 2021, giusto? E l'ultimo, eh, abbiamo ancora delle coppie qui, eh, Golpe Globale. Grazie, do subito la parola a Diego. Grazie. Grazie, grazie di cuore agli amici della Costituzione, mi annovero anch'io nel gruppo di quelli che sono amici della Costituzione, anzitutto della mia Costituzione, quella italiana, ma ovviamente di tutte le costituzioni che vengono ogni giorno più calpestate in tutta Europa perché di questo si tratta in effetti tutte le costituzioni in Europa e nel mondo occidentale di colpo sono cadute come birilli quando è subentrata l'emergenza epidemica e questo è un primo aspetto su cui bisognerebbe ragionare ho evocato un verbo, ragionare, che non va molto di moda in questa fase storica in cui effettivamente prevale su tutto il giro d'orizzonte quello che è stato giustamente definito il pensiero unico negli anni 60, alcuni magari se lo ricorderanno, vi era il pensiero dominante, ciò che presupponeva l'esistenza di un pensiero antagonista che per quanto minoritario era pur sempre esistente. Quando invece vi è il pensiero unico, come oggi accade, vuol dire che non c'è più un pensiero antagonista, ma vi è un unico modo di pensare, io lo chiamo il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, rispetto al quale chiunque osi dissentire, porre domande o, provare, o provando magari anche a prospettare una diversa linea interpretativa viene subito silenziato, diffamato, ostracizzato e magari arrivano anche energumeni, come è capitato poc'anzi, che intimano di non parlare con tanto di minacce, come è successo un attimo fa prima che salissi sul palco. Ecco... Eh... Vi è davvero di che riflettere su questo scenario? Nulla di nuovo in verità, se considerate che già nella caverna di Platone, se vogliamo prenderla alla lontana, si parla esattamente di un filosofo che scende nell'antro nel tentativo di mostrare ai cavernicoli che quella che scambiano per la libertà è in realtà una servitù blindata all'interno di una caverna e questi anziché accogliere il messaggio liberatorio e seguirlo verso la luce, prima lo deridono, poi lo minacciano e poi lo mandano anche a morte speriamo di fermarci ovviamente al momento della minaccia ad ogni modo è una storia già sentita nella storia del pensiero occidentale la cosa vera su cui bisognerebbe riflettere però al netto di tutto questo è che quando tutti pensano il medesimo in realtà è perché nessuno sta pensando quando tutti pensano il medesimo vuol dire che non c'è il pensare ma c'è un irriflesso tecnicismo in forza del quale c'è quella risposta automatizzata, tipica del tempo degli algoritmi, quando provate a scrivere alle grandi piattaforme come Twitter o Facebook, che vi rispondono in maniera automatizzata. Non fate in tempo a digitare la domanda che già vi arriva la risposta. Ecco, questo stiamo diventando, stiamo diventando degli automi anche sul piano della riflessione e in grazia di questi processi esattamente si sta producendo quella che definirò l'evaporazione del pensiero critico. L'abbiamo appurata più che mai in questi due anni ed è di questo che ora voglio provare a riflettere insieme a voi. Secondo la narrazione egemonica abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo e mi permetto di aggiungere vivremo per molto tempo ancora, eh, con buona pace di quelli che pensano che tutto stia finendo o sia già finito, vivremo per molto tempo ancora... Nell'emergenza, nel laboratorio dell'emergenza, mi permetto di dire a questo riguardo che il pensiero unico che si è imposto in questi due anni, anche in questo ambito, ha di fatto prospettato una linea interpretativa di questo tipo. C'è un'emergenza epidemica e vi sono delle misure di emergenza che sono, per quanto dolorose e fastidiose, necessitate dalla situazione stessa. Quindi non è possibile alternativa, bisogna adattarsi a queste misure. Il laboratorio eh, che stiamo vivendo si fonda esattamente su questo. Io proverò in questo mio intervento, ripercorrendo alcuni temi che ho sviluppato nel mio lavoro Golpe Globale, a mostrare come questa narrazione debba essere rovesciata essenzialmente, debba essere rovesciata in ragione del fatto che eh, è problematica. Anzitutto, dico subito la tesi e poi l'argomento, quello che stiamo vivendo non è semplicemente un grande momento di emergenza sanitaria, e invece anche e forse soprattutto un grande laboratorio di produzione di nuovi assetti sociali, politici ed economici che stanno caratterizzando il nostro tempo e stanno ponendo in essere un nuovo modo di governare le cose e le persone. Una nuova razionalità politica, sociale ed economica che per semplificare definirò vivere nell'emergenza e amministrare le cose mediante l'emergenza. L'emergenza è divenuta da subito, fin dal marzo 2020, e ve lo dice chi proveniendo dall'Italia si è trovato, se vogliamo usare una formula al di là di ogni retorica, in una posizione privilegiata per analizzare quel laboratorio, dato che l'Italia è stata ed è a mio giudizio il laboratorio avanguardistico di produzione di questi nuovi assetti, ebbene eh, chi da subito si è trovato in quel contesto ha potuto vedere tutta una serie di norme che saltavano Che saltavano perché vi era un'emergenza e con l'emergenza si è posto in essere quello che possiamo definire lo stato d'eccezione permanente. Lo stato d'emergenza sanitario è divenuto subito stato d'eccezione permanente con annessa sospensione delle norme comuni su cui era fondato, in base costituzionale, anche il nostro vivere sociale, politico ed economico. L'emergenza è da subito divenuta, come dicevo, un metodo di governo. L'emergenza, peraltro, non è una novità assoluta dell'ordine neoliberale, anzi a rigore, questa è la tesi che proporrò con una piccola appendice anche sull'emergenza bellica che stiamo oggi vivendo, l'emergenza è la cifra dell'ordine neoliberale, almeno fin dal 2001, quando vi fu la madre di tutte le emergenze, quella terroristica, e allora può essere utile fare un piccolo raffronto tra l'emergenza terroristica del 2001 e quelle venute dopo, ad esempio quella finanziaria dei mutui subprimes del 2007, e poi ancora l'emergenza epidemica che stiamo vivendo, l'emergenza bellica che anch'essa stiamo vivendo, e poi anche le altre emergenze che già come nubi che si addensano all'orizzonte stanno affiorando, l'emergenza climatica, l'emergenza energetica e così via. Ecco, intanto una prima notazione, chi ha memoria storica si ricorderà che molte delle misure che vennero prese nel 2001, all'indomani delle Torri Gemelle, non sono mai venute meno. Di più, quell'emergenza non si è mai estinta, tant'è che siamo ancora oggi nel cuore dell'emergenza terroristica, anche se in questo momento particolare è stata un attimo posta a latere, ci sono altre emergenze principali su cui portare l'attenzione, ma l'emergenza terroristica non si è mai estinta. Prova ne oltretutto che, eh, se vi recate negli aeroporti ancora oggi trovate quel, quell'occhiuto sistema di controlli con i metal detector e quant'altro che prima del 2001 non esistevano e che sono subentrati nel 2001 e che già di fatto si sono consolidati in una nuova normalità. Quindi una prima lezione, un primo fabula docet che apprendiamo dalle emergenze è che le misure dell'emergenza tendono a sopravvivere poi all'emergenza stessa e a consolidarsi in nuova normalità. Faccio un esempio che mi riesce particolarmente calzante perché riguarda eh, l'Italia in cui vivo. In Italia abbiamo avuto l'attivazione tra le tante misure d'emergenza anche eh, dell'infame tessera verde o green pass che dir si voglia. L'infame tessera verde eh, si sarebbe dovuta estinguere al venir meno dello stato d'emergenza che in Italia è terminato per inciso il 31 di marzo 2022. Come possibile che l'infame tessera verde... Sia ancora oggi sussistente in Italia, venuto meno lo stato d'emergenza? Come può una misura dell'emergenza sopravvivere allo stato d'emergenza su cui si fondava? Sorge allora il sospetto, e dico subito un'altra tesi che ho elaborato, che queste misure dell'emergenza in larga parte non siano mezzi ma siano invece dei fini. Siano dei fini che l'emergenza stessa ha reso possibile attuare. E qui possiamo subito dire un'altra cosa intorno all'emergenza, a partire da quella del 2001 fino a quella odierna. Con l'emergenza, lo dico con una formula semplicissima, l'inaccettabile nella normalità diventa l'inevitabile dell'emergenza. Se ci avessero detto, a caso nel marzo del 2016, che dovevamo fare tre mesi in confinamento domiciliare coatto o lockdown, che dir si voglia, probabilmente molti di noi l'avrebbero respinto in quanto avrebbero ravvisato in quella norma una misura oppressiva e repressiva, una misura liberticida. Se invece il lockdown o confinamento domiciliare coatto viene istituito nel marzo del 2020 con l'emergenza, non solo i più lo accettano con resa colma di gratitudine ma di più nemmeno vedono cosa stanno perdendo libertà e diritti da che vedono invece cosa stanno guadagnando, la sicurezza nel tempo dell'emergenza. Quindi l'emergenza ha una funzione governamentale di primaria importanza, perché rende possibile al potere fare ciò che senza l'emergenza esso non potrebbe o faticherebbe molto di più a fare. Quindi l'emergenza viene utilizzata esattamente per scardinare la normalità, per fare cose che senza l'emergenza non si potrebbero fare. E qui elaboro il secondo punto connesso al primo, eh, parlo soprattutto in riferimento alla situazione italiana, ma devo dire che sotto questo riguardo davvero quello che stiamo vivendo è un golpe globale, come l'ho chiamato, che riguarda se non altro tutti i paesi del mondo eh, occidental capitalistico, Oceania compresa oltretutto. Molto semplicemente, non sta avvenendo un colpo di Stato nelle maniere canoniche. Prima parlavamo con una signora cilena che mi diceva «Io so cosa sono state le dittature, e i colpi di Stato». Certamente. Questo si differenzia però rispetto ad altri. Pensiamo a quello di, di Pinochet, appunto, in Cile. Pensiamo eh, per, un per una cosa. Questo è un colpo di Stato che in realtà non rovescia lo Stato per instaurarne uno nuovo. Congela il vecchio Stato perché c'è l'emergenza, e lo affianca con uno Stato secondo emergenza che ci dicono essere provvisorio, durerà per il tempo dell'emergenza, peccato poi che l'emergenza non finisca mai. Cosicché lo Stato secondo Costituzione, lo chiameremo così, il Verfassungstat direbbero i nostri amici teutonici, lo Stato di Costituzione è, è congelato perché c'è l'emergenza. In Italia è stato teorizzato apertamente da molti intellettuali che, è ovvio che la Costituzione venga sospesa, c'è l'emergenza, non appena verrà meno l'emergenza si tornerà allo Stato di Costituzione. Il problema sta esattamente in questo, che quando verrà meno l'emergenza, su quali basi verrà dichiarata terminata l'emergenza, per inciso anche ora dove ci dicono in Italia che lo stato d'emergenza è terminato in realtà l'emergenza non è terminata in quanto tale si parla già apertamente di nuove ondate in autunno di nuove varianti più crudeli che arriveranno e di possibile riattivazione del, dell'infame tessera verde anche dopo che momentaneamente avrà cessato di essere quindi questa è una prima domanda da porre considerate anche questo aspetto viviamo in un'epoca che io ho definito del dataismo Dati, quantità, cifre, pensiero calcolante. Tutto diventa cifra. Sparisce l'umanità e resta un fondo disponibile e calcolabile. Noi stessi siamo cifre. Eh, non so se anche qua in Svizzera avvenisse. In Italia ogni giorno a cadenza regolare c'era il bollettino di guerra in cui enunciavano il numero dei morti, il numero dei, eh, dei ricoverati e così via. Ecco. Numeri. Solo numeri, si parla solo di numeri, ed è curioso che in questa epoca che tanto subisce la fascinazione del numero, della quantità e della cifra, non ci siano mai state fornite, a meno che qua in Svizzera non sia andata diversamente, tabelle, grafici e numeri alla cui luce valutare la possibile fine dell'emergenza. Su quali basi oggettive si può dichiarare finita l'emergenza? Chi decide quando è finita l'emergenza? Lo decide l'OMS? Lo decide il presidente della Svizzera, nel vostro caso, dell'Italia, nel nostro? Lo decide il presidente degli Stati Uniti d'America? Chi decide la fine dell'emergenza e su quali basi oggettive. Ecco, tra l'altro sulla questione dei numeri adesso non voglio dilungarmi, ma sarebbe anche ora filosoficamente di disarticolare il mito dei dati di fatto. È un mito regressivo. I dati di fatto sono sempre mediati dall'attività del pensare la vecchia filosofia idealistica diceva kein objekt ohne subject, non c'è oggetto senza il soggetto quindi i dati di fatto presuppongono sempre qualcuno che ce li dia datum presuppone che qualcuno dia che sia dato ma chi dà? su quali basi? non è forse vero che ogni dato è già un interpretato, un pensato e quindi presuppone l'attività del pensare esistono mai dei dati sciolti dal pensare e come tali presenti? Anche solo il fatto che io scelga di trasmettervi dei dati e non altri è già un'attività interpretativa. Banalmente, il fatto che io scelga ogni giorno di dirvi quanti sono i morti e quanti i eh, contagiati e quanti gli ospedalizzati e non vi dica, ad esempio, quanti sono i guariti e i dimessi è un dato di fatto, sì, all'interno di un'interpretazione che però non è un dato di fatto, evidentemente. Ad esempio, altro caso, il fatto che io vi dica quanti sono quelli che sono morti dopo aver contratto il virus, senza distinguere se sono morti a causa del virus o con il virus, capite che è un dato di fatto interpretato sempre, no? perché evidentemente se uno contrae il virus e muore a causa del virus è morto per il virus, ma se uno magari come asintomatico viene investito mentre attraversa la strada, difficilmente si potrà dire che è morto a causa del virus, eppure nelle tabelle con cui venivano conteggiati i morti, almeno in Italia, veniva conteggiato come morto di coronavirus. Ci fu anche un caso che sarebbe stato anche tragicomico, ma in realtà era solo tragico, di una persona che morì eh, annegata nel, nell'Adriatico eh, come asintomatico, non sapeva di avere il virus in corpo, si scoprì, dopo che fu, anne fu trovato annegato, che aveva il coronavirus come asintomatico, fu registrato come morto di coronavirus ecco voi capite sono dati di fatto sì ma all'interno di una precisa interpretazione l'interpretazione nello specifico diciamo subito qual è nel caso eh, in questione il caso in questione è quello per cui la narrazione presenta il worst case scenario cioè lo scenario peggiore possibile quello dell'emergenza l'emergenza deve essere sempre tenuta alta a livello narrativo perché? lo dirò con una formula la popolazione terrorizzata dall'emergenza vede poi con favore gli interventi che garantiscono alla popolazione stessa la sicurezza di cui ha bisogno perché si sente in pericolo. E badate, gli stessi che creano il senso dell'emergenza sono quelli che poi operano per risolverlo con le misure dell'emergenza. Quindi c'è una circolarità perfetta. E l'emergenza svolge, ripeto, sotto questo riguardo una funzione perfettamente governamentale per questo lasciare la questione dell'emergenza ai medici significa non capire e anzi negare le condizioni stesse per capire ciò che sta avvenendo ciò che sta avvenendo è eh, di dimensioni e di portata epocale, non sul piano medico scientifico ma sul piano politico questo è il punto, l'errore è pensare che la questione sia medico scientifica, la questione è anzitutto politica Qui non si tratta di dire che il virus non esiste, come qualcuno pure ha stoltamente detto. Qui si tratta di dire, d'accordo c'è il virus, noi non contestiamo il fatto che ci sia un virus, contestiamo il fatto che per l'esistenza di un virus si stravolga il nostro modo di vivere civile, più o meno democratico, basato su una costituzione e su delle norme, che improvvisamente perché c'è un virus vengono stravolte. Quindi capite, la questione è politica, non medico-scientifica, che ci sia un virus... Presuppone il fatto che magari si potenzi la sanità pubblica anziché indebolirla, presuppone il fatto che si ampli il reparto ospedaliero, medico e scientifico, ed è curioso, non so, qui in Svizzera e in Italia i soldi che giungono dall'Unione Europea vanno tutti destinati in questa fase che ci dicono essere di eh, crisi epocale sul piano medico, vanno quasi tutti alla digitalizzazione, al green e a questioni sicuramente importantissime, intendiamoci, ma che forse in un momento così delicato sul piano medico e scientifico andrebbero meglio destinati alla sanità pubblica. Ecco, eh, l'emergenza quindi svolge tutta una serie di, di parti importanti sul piano politico. Non dimentichiamo il fatto che con l'emergenza è come se rimanesse un unico un unico diritto, il diritto alla salute, che non solo è diritto ma diventa dovere alla salute. Questa è la novità. La modernità, soprattutto poi il Novecento, ha conosciuto quella realtà importantissima che fu il diritto alla salute, il piano Beveridge in Inghilterra. La salute è un diritto che compete a ogni cittadino, quale che sia la sua posizione sociale. Noi siamo entrati in una nuova fase, quella del dovere alla salute. Ciascuno di noi deve dimostrare continuamente tamponi alla mano di essere sano, perché appunto è una società che presuppone che tutti siamo malati, possiamo essere sani per le 48 ore del, del tampone. Questa è la categoria fondamentale su cui si regge l'intero costrutto, è quella del malato asintomatico. Se ci sono dei medici qua in, eh, tra noi... Sanno benissimo che eh, la categoria del malato asintomatico non esisteva prima del 2020, è di nuovo conio. Esisteva la figura del portatore sano e ci insegnano i medici tutti noi siamo portatori sani di qualcosa e non di meno siamo soggetti sani. Chiamare malato asintomatico quello che precedentemente era detto il soggetto sano, il portatore sano, non è soltanto una nuance linguistica di poco conto. La realtà è creata dal linguaggio, non dimentichiamolo, il linguaggio ha una potenza eh, potremmo dire cosmogonica, crea la realtà, non si limita a rispecchiare la realtà come ingenualmente si pensa, il linguaggio crea anche la realtà. Definire eh, orwellianamente malato asintomatico il soggetto sano implica tutta una serie di conseguenze di portata decisiva, in primis se tutti siamo potenzialmente portatori sani di qualcosa e se quindi tutti siamo potenzialmente malati asintomatici vuol dire che l'insieme dei soggetti sani è un insieme vuoto vuol dire che tutti siamo malati vuol dire che non esiste più una società con cittadine e cittadini portatori di diritti e di doveri vuol dire che esiste invece una grande clinica in cui i medici occupano una parte decisiva diventano i sapienti, i druidi della nuova società, e il rapporto è non democratico intrinsecamente, perché il rapporto tra paziente e medico è un rapporto asimmetrico, perché il medico è colui che sa e dice, il paziente è colui che non sa e obbedisce. E questo dispositivo che funziona benissimo in ambito medico, penso che nessuno di voi quando ha mal di testa, mal di pancia, o male al cuore pretenda di dibattere, col medico, chiede di essere curato sapendo quello che viene fatto. In politica però questo metodo è pericoloso. Se traslato nell'ambito politico, e ricordo a tutti che da noi in Italia ad aprile 2020 il provvedimento governativo si chiamò Cura Italia, Cura Italia, cioè, la scienza medica che spodesta la politica, se traslato nell'ambito politico il meccanismo medico-paziente ci porta fuori dai perimetri della democrazia. Ci pone verso una tecnocrazia efficiente che è coerente con l'ordine dei mercati, con l'ordine neoliberista, in cui i tecnici e soltanto essi debbono decidere. Le sovranità popolari, cioè la decisione del Demos, è in quanto tale neutralizzata, perché il Demos non ha la laurea in medicina e quindi non può decidere. Spetta agli esperti decidere, nell'ambito della crisi emergenziale, nell'ambito poi della governabilità dei mercati, ci vogliono i tecnici, i banchieri, che siano Macron in Francia, ex Rothschild, che sia Mario Draghi in Italia, ex Goldman Sachs, i banchieri direttamente debbono essere sulla plancia di comando, i tecnici, quindi stiamo anche assistendo a una contrazione degli spazi della sovranità popolare, cioè della democrazia, che va esattamente in questa direzione. Ci sono due categorie della neolingua orwelliana e di quel pensiero unico con il quale siamo partiti che dicono esattamente l'odio profondo che i gruppi dominanti del capitalismo sans frontières hanno verso le sovranità popolari, cioè verso le democrazie. Sovranismo e populismo. Cosa vorrà mai dire l'odio verso il sovranismo e verso il populismo? Qual è l'istanza basica del sovranismo? L'istanza basica del sovranismo è in realtà richiedere la sovranità dello Stato e nella sovranità dello Stato si determina la sovranità del popolo che è la base della democrazia. Detto altrimenti può esservi democrazia solo ove vi sia la sovranità del popolo nello Stato. Ma perché vi sia la democrazia, cioè la sovranità del popolo nello Stato occorre che si dia la sovranità dello Stato. Ecco perché gli architetti della globalizzazione non democratica hanno colpito da subito la sovranità degli stati per poter così neutralizzare in seconda battuta la sovranità popolare negli stati desovranizzati. Ed è questo il processo che stiamo vivendo, l'emergenza rende possibile contrarre ulteriormente gli spazi di democrazia. Nell'emergenza non c'è tempo per parlamentare, come voi sapete parlamento deriva da parle, parlare, discutere, confrontarsi, ma se c'è l'emergenza ci vuole la decisione dell'uomo forte, nell'immediatezza, nell'ICET NUNC non c'è spazio per confrontarsi in Italia per mesi abbiamo visto il Parlamento paralizzato e abbiamo visto epifanie serali del Presidente del Consiglio che senza essere passato dal Parlamento poneva in essere dei DPCM dei decreti eh, che sono, appunto, hanno una dubbia validità usati in quel modo pur essendo previsti dalla Costituzione ma in quel modo come metodi di governo hanno una dubbia, una dubbia legittimità con i quali di fatto di volta in volta cambiavano le norme, di settimana in settimana diceva alla popolazione dei sudditi cosa poteva e cosa non poteva fare. Per inciso, eh, il, il drammaturgo letterato e filosofo Vittorio Alfieri, nel suo aureo libro della tirannide, diceva che è tipico delle tirannidi il fatto che non ci sia la stabilità della legge, che non ci si possa basare su una legge stabile, perché essa cambia continuamente secondo la voluntas del tiranno. Qui non abbiamo un tiranno in carne e ossa, anche questa è una differenza rispetto alle dittature novecentesche. Qui non abbiamo il singolo tiranno, eh, qui abbiamo una, io lo chiamo il leviatano tecno-sanitario, una struttura impersonale che poi si nutre di singoli uomini, abbiamo visto in Italia Giuseppe Conte e poi Mario Draghi, ma non è legata a singoli uomini, le dittature novecentesche erano legate a filo doppio ai loro leader autoritari, venuti meno i quali crollava la dittatura quasi sempre. Qui invece abbiamo una dittatura, se vogliamo chiamarla così, io preferisco una forma di regime tecnosanitario basata sulla tecnica, sugli automatismi della, del modo tecnico di procedere. Ecco, e sotto questo riguardo abbiamo visto sempre più contrarsi anche la tripartizione dei poteri, perché doveva decidere l'uomo solo. Quindi Potere giudiziario e potere legislativo implodevano, rimaneva il potere esecutivo in piedi. Quindi l'incubo di Montesquieu, la fine della tripartizione... L'emergenza ha reso possibile tutto questo, ponendo in essere un unico diritto, il diritto dovere alla salute. Ragioniamo su questo aspetto, perché effettivamente è come se nello Stato secondo emergenza vi fosse un unico diritto, quello alla salute. Tutti gli altri possono essere all'occorrenza sospesi. Perché? Perché viene prima il diritto alla salute e per garantirlo può all'occorrenza essere necessario, come è stato e come ancora sarà, Limitare gli altri diritti. Vi faccio alcuni esempi concretissimi che abbiamo eh, sperimentato in Italia ma per quel che ne so anche in Francia, in Germania e credo anche in Svizzera molti di questi. Il divieto di assembramento. Divieto di assembramento. Ecco, perché poi una cosa interessante è che tutte queste misure che sono state presentate come soltanto medico-scientifiche in realtà se analizzate più attentamente, sono tutte di ordine politico, repressivo, autoritario. Pensate anche solo al già citato divieto di assembramento. Chiunque conosca anche solo vagamente la storia del Novecento sa che è una costante dei regimi autoritari il divieto di assembramento, perché più le persone stanno insieme, più le teste, e i cuori comunicano e più c'è la possibilità della sedizione, della rivoluzione, della ribellione. L'individuo isolato è per definizione impotente. Allora, il divieto di assembramento ritorna costantemente e oggi ritorna in formula medico-scientifica, ovviamente. In formula medico-scientifica. Non l'hanno chiamato divieto di assemblea, da che se l'avessero chiamato così sarebbe stato palese immediatamente di cosa si trattava. Chiamandolo invece divieto di assembramento hanno conferito un timbro medico-scientifico a una norma che aveva una sua portata chiaramente politica. E badate, il fatto è che evidentemente si dà una sorta di tensione fra le ragioni salu della salute e le ragioni della democrazia, se vogliamo chiamare così. Perché è sicuramente vero che più si sta insieme, più il virus circola, d'accordo. Ma il punto da discutere è un altro. Noi possiamo, perché c'è un virus, rinunciare ai punti cardinali della nostra libertà e della nostra democrazia? Il governo su che basi ha potuto farlo? Non avrebbe forse dovuto tutt'al più... Dare come consiglio e come indicazione quello di mantenere la distanza, di evitare i luoghi affollati. Su quali basi giuridiche è stato fatto? Su quali basi giuridiche il diritto alla salute viene prima rispetto ad esempio al diritto al lavoro o al diritto all'assemblea? Vi faccio notare altresì che grazie a questo dispositivo per cui lo stato di emergenza sostituisce protempore, ci dicono, lo Stato di Costituzione e tuttavia è quel pro tempore che fa problema perché quanto durerà l'emergenza? È già la nuova normalità? Ecco, in questo contesto in cui lo Stato d'emergenza sostituisce pro tempore, ci dicono, lo Stato secondo Costituzione, quelli che nello Stato secondo Costituzione sono diritti costituzionali vengono cancellati nello Stato secondo emergenza perché sono minacce per la salute altrui. Questo è problematico sul piano giuridico, perché qualsiasi giurista vi potrebbe dire che se un diritto mi è riconosciuto dalla Costituzione, come può essere una minaccia per l'altro? Come può il mio diritto al lavoro o il mio diritto all'assemblea o il mio diritto al culto o in chiesa se sono credente, essere di documento per la libertà o per la salute altrui? E grazie al dispositivo dell'emergenza invece accade questo, che i diritti vengono presentati come minacce alla salute altrui e quindi vengono rimossi dicendo che si stanno rimu rimuovendo le minacce alla salute altrui. Vi impediamo di fare le assemblee non perché vi stiamo limitando la libertà, ma vi stiamo limitando la libertà di contagiare e quindi di finire in terapia intensiva. Questo è il punto fondamentale e badate che se si accetta questo dispositivo per cui il diritto alla salute viene prima e può revocare gli altri diritti allora si apre una voragine potenzialmente senza fine perché non vi è più alcun diritto che non possa all'occorrenza essere revocato in nome dello stato di emergenza hanno revocato il diritto al lavoro senza l'infame tessera verde in Italia non si, o in Francia non si poteva più lavorare Ancora hanno revocato il diritto di assemblea. Uno dei prossimi passaggi che io pavento è la revoca dell'inviolabilità del domicilio. Basterà dire, del resto credo anche qua sia accaduto, nel tempo del, del divieto di assembramento la dimora privata è rimasta l'unico luogo di libertà pubblica paradossalmente. L'unico luogo in cui ci si può trovare liberamente è la casa privata. Quella in cui non ci sono norme per ora che possano violarla. Ma basterà dire che la casa privata è un luogo in cui prospera il virus, si diffonde il contagio, che in nome di questo principio per cui la, la salute pubblica viene prima, si potrà violare anche il domicilio. E eh, il ministro della salute tedesca, Lauterbach, che ha già detto testualmente en passant, che il domicilio dei cittadini non può, essere, non può costituire motivo di ostacolo per la salute pubblica. Intelligenti pauca. Chi coglie tra le righe quello che stanno dicendo è evidentemente in grado di capire che uno dei prossimi passaggi potrà essere quello per cui mentre siete a casa tra amici sentite bussare e vengono a controllare che non stiate facendo un assembramento, un'assemblea. Ecco, questo è un dispositivo che ci permette di capire la posta in palio in quello che sta avvenendo. Tra l'altro, due considerazioni mi permetto. In primis il fatto che... Vorrei dire eh, il paradosso in atto è che ci troviamo al cospetto di governi che pretendono di garantire la protezione totale della vita. È una contraddizione. Uno Stato democratico è, per paradossale che possa essere, anche lo Stato in cui il cittadino può, in certi casi, nuocere alla propria salute, facendo sport estremi, fumando, eh, bevendo e così via o piacere o no, ma questa è la base di una società democratica adulta in cui il cittadino risponde con la propria testa di sé. Ed è una delle distinzioni rispetto ai regimi non democratici. Quindi la pretesa di proteggere in maniera totale la vita è contraddittoria, vorrei dire, su un piano politico e su un piano ontologico. Sul piano politico è chiaro il perché. La pretesa di proteggere in maniera totale la vita si determina poi in dispositivi di controllo totale e totalitario della vita stessa. Che siano il green pass, le app di tracciamento, il sistema dei tamponi e così via. Sul piano ontologico la vita è per sua natura esposta al rischio. Il vivere che è un correre alla morte, dice il poeta. Noi siamo tutti condannati a morte che ignorano il giorno dell'esecuzione. Blaise Pascal. La nostra vita è, per sua natura, esposta al rischio della morte. Vivere significa correre questo rischio. Solo se c'è qualcosa per cui valga la pena morire, c'è anche qualcosa per cui valga la pena vivere. Forse che non sapete che quando attraversate la strada potete, in casi estremi, essere, essere messi sotto. Forse che non sapete che se andate in autostrada a trovare la fidanzata o il fidanzato potete fare un incidente e quindi la vita è sempre esposizione al rischio questo la caratterizza l'idea di dare una protezione totale alla vita non protegge la vita la annulla, questa è la verità la nostra vita è esposta al rischio, l'idea di proteggere la vita con lockdown e con una sorta di reclusione coatta non protegge la vita la annulla ma ce lo dicono anche i medici stessi, gli psicologi, di quanto è aumentato il tasso dei suicidi con i lockdown, di quanto è aumentata la sofferenza psichica degli esseri umani con i lockdown. Bisognerebbe ridiscutere il concetto di vita che pure dicono di voler proteggere. Sono due anni che dicono che la nostra salute è per loro la cosa più importante. Eppure sono gli stessi che nei 30 anni precedenti hanno chiuso gli ospedali in nome del pareggio di bilancio. Hanno tagliato i fondi alla sanità pubblica perché ce lo chiedeva l'Europa, ce lo chiedeva il mercato, o ce lo chiedeva il mercato che ha sempre ragione. Ecco. E poi sono due anni che ci dicono che vogliono proteggere la nostra vita. Vita, parola tra le più pronunciate, ma tra le meno chiarite, che cos'è la vita? Vi racconto un piccolo aneddoto su che cos'è la vita. Eh, lo traggo da una vicenda realmente accaduta purtroppo a Savona in Liguria, dove eh, un nonno, eh, non potendo più vedere il suo nipotino per via dei lockdown, e dato che il senso della vita di questo nonno era nel tempo trascorso col nipotino, alla fine si è tolto la vita e ha lasciato un biglietto di commiato da tutto e da tutti, scrivendo. Eh, la mia vita senza il mio nipotino non ha più senso, me ne vado. Non so se quel nonno avesse letto Aristotele la cultura classica, i greci, però in quelle parole era magnificamente compendiata una distinzione che la cultura greca aveva ben nota. La distinzione tra due concetti di vita. I greci la chiamavano zoe, la mera vita, la mera sopravvivenza, e bios, la vita qualificata. Per il nonno di Savona la vita qualificata al bio sarà trascorrere il tempo col nipotino, per altri può essere andare sul lago a passare una bella giornata, per altri fare filosofia, per altri ancora stare col fidanzato e così via. Allora il paradosso è che la mera vita, che è quella che ci rende simili agli animali e perfino al virus che combattiamo, in realtà è qualcosa che noi siamo solo astrattamente, perché noi siamo già sempre vita qualificata la nostra vita è già sempre determinata storicamente, socialmente dalla figura storica delle modalità, la nostra vita è già sempre il come del nostro vivere pretendere di ridurre la vita a semplice sopravvivenza alla stregua del virus che cerca solo di replicarsi in realtà non protegge la vita ma la annulla per questo il punto problematico sta nel fatto che questa modalità di proteggere la vita alla fine la annulla e ce la porta via come è accaduto al nonno di Savona. La dequalifica, la rende semplice sopravvivenza. Ecco, possiamo ben dire che in questi due anni la massima parte dei nostri concittadini, dei nostri amici, dei nostri compaesani ha smesso di vivere per paura di morire. La massima parte dei nostri Amici, compaesani e connazionali, ha scelto per paura di morire da vivi, di vivere da morti. Questo è il punto su cui bisognerebbe ragionare seriamente. Ora, tutto questo eh, non è neutro rispetto alla logica del potere. Pensare che ci sia solo un discorso medico-scientifico che risponde a una situazione obiettiva è un'ingenuità triviale che dobbiamo evitare. Bisogna sempre vedere anche il politico, la dimensione della politica. Tutto è politica anche quello che apparentemente pare riconducibile alla dimensione del politico noi stiamo vivendo nel tempo dell'emergenza nel tempo delle emergenze, anzi al plurale dicevo 2001 2001 e 2020 cosa avranno mai in comune? beh, scrisse Giorgio Agamben tra le voci più lucide del pensiero critico contemporaneo e quindi delle più ostracizzate, si intende 28 febbraio 2020 su sul manifesto pubblicò un articolo in cui diceva che esaurite le ragioni del terrorismo sembra che un'epidemia risponda meglio a una logica di tipo emergenziale. E badate, in quello stesso periodo, poche settimane dopo, l'OMS stesso, con la figura del suo principale rappresentante, disse che quello che ci attendeva con il virus era assai peggio di quello che già avevamo passato con il terrorismo. Quindi l'analogia era chiaramente evocata dagli stessi organi ufficiali, deputati a risolvere l'emergenza. E vi faccio notare che se vogliamo immediatamente individuare un'analogia, fingendo di essere all'indomani delle torri gemelle, se io vi chiedessi chi è qui tra noi il terrorista? Potenzialmente tutti e ciascuno, perché il terrorista per definizione non si sa chi è finché non, fa, non si fa esplodere. E quindi le misure prese nel 2001 partivano dal presupposto che tutti fossimo terroristi potenziali e che quindi le libertà di tutti noi dovessero essere limitate in nome della sicurezza di tutti e di ciascuno. Se io vi chiedessi, riavvolgendo il nastro della storia e riportandolo al nostro presente, chi è qui tra noi il malato asintomatico? Tutti e ciascuno. È lo stesso identico paradigma. Quindi bisogna ridurre le libertà di tutti e di ciascuno per garantire la sicurezza di tutti e di ciascuno. Altra analogia, ricorderete tutti l'emergenza finanziaria con, con tutto quello che ne conseguì, con il sistema subprimes, con la crisi finanziaria, Lehman Brothers e così via. C'era in quel periodo un barometro che veniva sempre evocato a modi spauracchio per misurare la quantità di diritti sociali che dovevamo mettere in mora o in congedo totale. Si chiamava spread. Lo spread eh, di volta in volta segnalava quali e quanti diritti dovessimo mettere in congedo perché eh, non eravamo stati in grado di tenere i conti in ordine e quindi dovevamo subire l'austerità repressiva e depressiva di tipo economico. Ora, mutatis mutandis, c'è un nuovo barometro che si chiama indice RT che misura quotidianamente, in base all'andamento, quali e quante libertà dobbiamo essere pronti a mettere in congedo perché siamo stati incapaci di tenere i conti dei contagi in questo caso in ordine e quindi dobbiamo subire l'austerità sanitaria, in questo caso misure stringenti. Ecco, sotto questo riguardo il paradigma è sempre il medesimo. Si presenta come qualcosa di necessitato dalla nostra incapacità di stare al passo e quindi come qualcosa di cui siamo noi in ultima istanza responsabili. Ecco, questo dispositivo, voi vi chiederete, d'accordo, hai parlato di golpe globale, ma golpe di chi e per quale ragione? Anche a questo voglio provare nel breve tempo rimasto a rispondere. Intanto si tratta di un golpe globale, come dicevo, perché se vi spostate dall'italia alla francia dalla francia all'australia dall'australia agli stati uniti trovate pur con alcune variazioni sempre il medesimo paradigma come dicevo in apertura le costituzioni di mezzo mondo sono crollate come birilli cito anche questo esempio sempre quando sono in italia perfino la svizzera che è tradizionale oasi di libertà perfino la svizzera ha subito questa involuzione autoritaria no? storicamente gli italiani quando c'erano tempi bui si precipitavano in Svizzera per avere l'oasi di libertà. Adesso se da Milano si va a Lugano, come a me è capitato recentemente, si trova anche lì, tessera verde, distanziamento, misure più o meno emergenti. Questo capitava a gennaio. Ecco, quindi questo è un primo aspetto. Perché? Perché la tesi che io voglio sostenere è che siamo nel cuore di una riorganizzazione autoritaria del capitalismo stesso. Dagli anni 90... Sembrava che fosse prevalsa quella che venne appellata la fine capitalistica della storia, the end of history, Francis Fukuyama. Sembrava che effettivamente le forze demoniache del Novecento, rosse o brune, che fossero fossero tramontate, che si desse finalmente la libertà di tutti per tutti, diritti, democrazia e cornucopia di beni garantiti. Questa era la narrazione con happy ending garantito. Negli ultimi lustri tuttavia iniziavano a maturare dubbi condivisi sulla reale essenza del capitalismo intanto la miseria non era sparita ma era anzi aumentata e com'è possibile che è venuto meno il comunismo Berlino 1989 sopravviva la miseria vuoi mettere che forse non era il comunismo soltanto a produrre la miseria ma forse il capitalismo ci riesce non meno bene cominciavano a pensare alcuni ma come i diritti l'uguaglianza che il capitalismo doveva garantire, le libertà dove sono? si domandavano altri non doveva aprirsi l'epoca della libertà di tutti stavamo assistendo a fughe conformistiche invece verso l'omologazione stavamo assistendo alla perdita dei diritti sociali e del lavoro stavamo assistendo a una libertà, sì, quella del capitale e dei mercati e delle loro classi di riferimento iniziavano dunque a registrarsi in tutto il mondo occidentale capitalistico forme di contestazione in Francia i gilets jaunes, l'Occupy Wall Street Abbiamo assistito anche a votazioni, referendum e espressioni nazionalpopolari di dissidio verso la globalizzazione, di dissenso più o meno aperto. Quando gli italiani votarono il no al referendum costituzionale voluto dai gruppi finanziari, 2016. Quando i greci votarono no alla riforma eh, sempre più di austerità depressiva posta in essere da Bruxelles, 2015. Quando gli inglesi votarono Brexit e non Remain, quando gli americani votarono Trump e non la candidata designata Clinton, e così via. È quella che io con le sintassi di Antonio Gramsci chiamo una crisi di autorità. Il capitalismo e le sue classi avevano il dominio, ma cominciavano a perdere il consenso. Non avevano più l'egemonia. Cos'è l'egemonia? Consenso più dominio. Se tu hai il dominio, ma non hai più il consenso, non hai più l'egemonia. E per mantenere il dominio senza il consenso, devi usare la violenza che è quello che sta accadendo in questi due anni. Assistiamo a una classe dominante che senza avere il consenso utilizza il dominio. E utilizza il dominio in forme brutali ma nascoste dietro un lessico medico scientifico. Non stanno limitando i nostri diritti, stanno proteggendo la nostra salute. Questa è la formula su cui si fonda questo dispositivo. Sarebbe evidente invece la riorganizzazione autoritaria in atto se non ci fosse il paradigma dell'emergenza ma poiché c'è quel paradigma noi non vediamo ciò che viene tolto ma vediamo ciò che viene garantito la salute nel tempo dell'emergenza e non i diritti che scompaiono e che ci dicono ritorneranno quando l'emergenza finirà ma l'emergenza non finisce mai e vedete le emergenze si accumulano faccio un ultimo passaggio sul tema della guerra perché non si può non fare dato che siamo in un contesto in cui l'emergenza anzi si combinano tra loro le emergenze no? eh, siamo nel tempo delle emergenze eh, possiamo dire che dal 2000 a oggi è subentrata ogni volta un'emergenza nuova senza che la precedente si risolvesse vanno accumulandosi le emergenze non se ne risolve nemmeno una e in compenso ogni volta ne arriva una nuova l'emergenza bellica, allora vedete io non voglio adesso eh, entrare nello specifico mi, dico, mi permetto solo di dire che il pensiero critico ha il dovere di contestare la narrazione dominante perché la narrazione dominante offende il logos la Testa, l'intelligenza, non solo di chi la elabora, che sarebbe poca, poca cosa, ma soprattutto di chi la accetta. Secondo la narrazione dominante, la riassumo in maniera compensata: c'è ecco, ehm, un, un pazzo che è psicolabile, nuovo Hitler, che la mattina si sveglia dopo aver letto Dostoevsky, noto autore bellicista eh, decide di invadere l'Ucraina e tutti si indignano. Ora, questa narrativa io mi permetto di dire che non l'accetto e non per questo voglio essere definito un putinista, perché chi non accetta una narrativa deve essere per forza un putiniano, voglio dire. Non si può avere una posizione altra, ad esempio nel mio caso, rivendicare la neutralità del proprio paese. Invece l'Italia, come sapete, non solo la Svizzera come si è messa, è entrata in guerra di fatto. In spregio della propria costituzione, semplicemente perché il padrone d'oltreoceano comanda di entrare in guerra. Questo sta avvenendo. No? Ecco, allora io mi permetto di contestare quella narrazione. Non perché voglio dire che uno ha ragione e l'altro ha torto. In filosofia, poco conta questo. In filosofia si tratta non di ridere, di detestare, di piangere, ma di capire, diceva Spinoza. E allora per capire, noi dobbiamo raccontarla tutta la storia. Vedete, se c'è una rissa e noi condanniamo solo quello che ha dato il pugno per ultimo, senza vedere chi ha insultato, chi ha dato i pugni precedenti, chi ha tirato i calci, vediamo solo un frammento e non l'intero. Ed è molto parziale come modo di vedere e di affrontare le cose. Allora, se vogliamo condannare la guerra, e io sono il primo a condannarla, la dobbiamo condannare tutta però, a partire dal suo reale cominciamento. E questa guerra non è nata a febbraio o marzo, ma questa guerra nasce all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica. Questa guerra nasce da quando l'imperialismo della Nato e degli Stati Uniti va a occupare sempre di più gli spazi che erano dell'Unione Sovietica. Questa è la colpa originaria, questo è l'atto primo di questa guerra. La Nato, ancora nel 2008, diceva testualmente, conferenza di Bucarest: Georgia e Ucraina entreranno nella Nato. Come disse il compianto Giulietto Chiesa, L'Ucraina sarà il bastone con cui gli Stati Uniti provocheranno fino alla fine la Russia. Questo è il punto su cui bisogna ragionare, non per dire che uno ha torto, o che l'altro ha ragione, per capire la meccanica che ci ha portato a questo. Perché noi possiamo senz'altro condannare chi ha dato l'ultimo pugno, ma certo, però dobbiamo vedere anche chi ha dato il pugno prima. 2014, Euromaidan, un colpo di Stato, orchestrato, gestito o lasciato essere con piena connivenza, dalla monarchia del dollaro, da forze, vorrei ricordarlo anche agli amici che erano qua prima, eh, da forze paranaziste, battaglione Azov, bravi sector, gli stessi che ora sono appoggiati dalla Nato e dall'Unione Europea. Bisogna essere chiari quando si affrontano i problemi, se no non si capisce nulla, vedete. Il governo del Guitto Zelensky, che è un attore Nato con la N maiuscola, sta di fatto semplicemente non perorando le ragioni della sovranità del suo popolo e dell'Ucraina, sta perorando le ragioni del passaggio dell'Ucraina sotto la NATO. Questo è il punto fondamentale. Di questo bisogna ragionare quando si parla di questi temi. Dopo Euromaidan 2014 vi fu un governo, un governo filoatlantista che aveva un unico obiettivo e lo mise anche in costituzione, portare l'Ucraina dentro la NATO. Il governo del Guitto Zelensky, prodotto in vitro a Hollywood, nasce su quest'onda qua, come voi sapete sicuramente. Quindi la guerra noi la condanniamo, ma certo che la condanniamo, condanniamo chi ha dato l'ultimo pugno, ma certo, ma anche chi ha dato il pugno prima e chi ha dato il primissimo dei pugni però, bisogna essere chiari. E il primissimo dei pugni, ripeto, è stato l'espansionismo della Nato, perché come diceva il mio maestro Costanzo Preve, noi siamo già nella quarta guerra mondiale. La terza fu la guerra fredda, la quarta è quella che gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato a tutti gli stati del mondo che non si pieghino al loro dominio. È lì che origina l'inimicizia tra la civiltà del dollaro e Vladimir Putin. Gli Stati Uniti, l'abbiamo capito cosa vogliono? Vogliono non soltanto prendersi l'Ucraina e mettere le basi NATO fin sotto il naso a Mosca. Vogliono un regime change, vogliono sostituire Putin. Con un Navalny qualunque un nuovo fantoccio modalità yeltsin che rotolava ubriaco di vodka l'immagine che meglio descrive la russia come la vorrebbero gli stati uniti è quella di gorbaciov che fa la pubblicità per pizza putin ha detto no e qui nasce l'inimicizia obama stilizzato diceva yes we can putin ha risposto no you can't questo è il motivo dell'inimicizia È da qui che nasce l'inimicizia e noi voglio concludere non si tratta di stare con la Russia o con gli Stati Uniti, si tratta di rivendicare la propria neutralità, la propria sovranità e la propria libertà. Questo è il punto fondamentale. Dico, dico a conclusione che noi dobbiamo sperare e adoperarci per un mondo multipolare, un multiverso. Noi abbiamo bisogno di un mondo multipolare e da preferire un mondo in cui oltre agli Stati Uniti ci siano anche la Russia e la Cina il Cuba, il Venezuela l'Iran, la Svizzera e anche l'Italia rispetto a un mondo in cui ci sia solo la civiltà del dollaro con le sue colonie sottoposte questo vuol dire lo diceva Kant, autore tra i più eh, incompresi, nella pace perpetua Kant dice rispetto all'idea della ragione è preferibile una pluralità di stati anche in tensione fra loro che non la loro sparizione a opera di una monarchia universale che tutti li sottomettono questo deve essere il principio fondamentale. La pace non deve essere la pace dei cimiteri, citando ancora Kant, la pace perpetua. La pace non deve essere quella citata da Tacito a proposito dell'imperialismo eh, di, di, di vecchia data, per cui fanno il deserto e lo chiamano pace. La pace deve essere la pace vivente di una relazione, di una pluralità di stati in relazione e in equilibrio dinamico fra loro. Per questo, vedete, l'emergenza, anche questa, non passerà rapidamente. Ci sono due possibili sviluppi, o una, il ripristino di un ordine pre-1989 con blocchi, oppure lo scenario più tetro, e speriamo che non sia quello che si attuerà, una guerra mondiale tra questi scenari. Quello che è evidente è che l'ordine washingtoniano sta implodendo, perché ha incontrato con l'emergenza di nuovi gruppi, di nuovi blocchi, la Cina, la Russia, una forma di resistenza. Noi dobbiamo avere consapevolezza di questo e soprattutto dobbiamo avere consapevolezza come europei e mi permetto di dire anche come svizzeri, dato che anche la Svizzera ha abbandonato la sua neutralità e credo che sia oggetto di una discussione critica nel vostro paese, noi ci troviamo in questa situazione come, i famosi, come il famoso vaso di terracotta citato da, da Manzoni a proposito di Don Abbondio in mezzo a vasi di ferro. Perché la Cina, la Russia e gli Stati Uniti sono vasi di ferro, noi siamo un vaso di terracotta lì in mezzo. Per cui l'Europa ha perso ancora una volta una grande occasione che era quella di perorare le ragioni del dialogo e della pace e invece ha scelto di mandare le armi offensive, questo sta facendo l'Italia ma non solo l'Italia, all'Ucraina, di fare le sanzioni alla Russia, tra l'altro l'unico caso nella storia mondiale, di sanzioni che vanno a documento del sanzionante e non del sanzionato, oltretutto, anche questo è interessante. E... Ma l'Europa lo... lo fa questo, semplicemente perché è una colonia di Washington. In Italia abbiamo 200 basi statunitensi americane, e ci vengono a dire che il nostro nemico è Mosca o Pechino. Questa è la cosa incredibile. E ci dicono che sono alleati gli americani, ma come possono essere alleati se loro hanno 200 basi militari nel nostro territorio senza che noi ne abbiamo una nel loro. Il rapporto di alleanza prevede un rapporto paritetico, se no è una forma di colonialismo subito dall'Italia, come infatti è, ma dall'Europa tutta, vorrei dire. Ecco, Questa è la situazione. Noi dobbiamo batterci per un'Europa di stati sovrani, fratelli, democratici, neutrali rispetto a questi blocchi in grado finalmente di rappresentare l'Europa di Kant, di Socrate di Platone, di User, cioè l'Europa del dialogo e del concetto l'Europa che alla, alle ragioni della forza preferisce la forza della ragione bravo, bravo. allora grazie Diego e volevo chiedere se qualcuno ha delle domande da porre a Diego vi lascio il microfono o venite qui e le ponete sembrerebbe che sono i media effettivamente a portare avanti il grosso dell'influenza che subiamo per cui poi accettiamo delle cose che fino a qualche anno fa ritenevamo assurde quindi come mai il popolo non trova nessuna forma di, ehm, per contrapporsi ai media stessi, anzi ne, ne, li consuma allegramente. Ma chi prende consapevolezza perché non, non prova a fare qualcosa contro i media? Eh, come si difendono i media da questo possibile attacco? Beh, I media sono i monopolisti del pensiero, sono... Eh, da noi si sono autodefiniti i professionisti dell'informazione in Italia, c'è cioè una formula quantomeno orwelliana devo dire, cioè, gli operatori dei media sono, se vogliamo usare una formula chiarificatrice, sono la parte dominata della classe dominante, sono della parte, della classe dominante perché hanno un capitale culturale da vendere, ma sono pur sempre parte dominata perché devono venderlo quel capitale, se non lo vendono a fine mese non hanno di che campare, quindi devono produrre un capitale culturale organico al dominio dei dominanti. Eh, questo è il dispositivo che spiega l'operato dei, dei media o padroni dell'informazione che dirsi voglia. Quindi è chiaro che eh, larga parte del pensiero critico deve oggi fondarsi su una decostruzione della narrazione dei media, che poi è una narrazione in realtà facilissima da decostruire. Il problema non è decostruirla, è la cosa più facile che ci sia, la cosa più difficile è creare un, con, una controegemonia rispetto a quella dei media, cioè io credo che nulla sia più facile che decostruire la narrazione egemonica che essi hanno fatto valere. Il problema non è decostruirla ma proporre questa decostruzione facendola passare, diceva Mark Twain è più facile ingannare le persone che mostrare loro che sono state ingannate, Ecco, questa è, è parte della verità sicuramente, ma poi come fare a eh, mostrare la falsità del sistema quando i mezzi di informazione con cui le persone si informano sono quelli del sistema, in cui i dibattiti stessi che vengono presentati sono ampiamente addomesticati, anche gli ospiti invitati controcorrente sono messi alla berlina in forme ampiamente precostituite, tali per cui deve già da sempre prevalere il pensiero unico che si è deciso essere quello l'unico legittimo. Ecco. Quindi è esattamente questo il problema. Naturalmente eh, se nessuno guardasse la tv o leggesse i giornali il problema sarebbe già risolto. Eh, il problema è che molti guardano la tv, ancora troppi guardano la tv e leggono i giornali e quindi dal, usano le mappe del nemico per muoversi e questo è il problema, non si può fare una guerra usando le mappe fornite dal nemico quindi il primo gesto è quello di far valere un pensiero critico rispetto a quello che vediamo sapendo che noi non vediamo mai la realtà così com'è, noi vediamo la realtà mediata, si chiamano media non per caso, mediata dai media quindi anche quando vediamo le immagini televisive in questi giorni o nei giorni scorsi, noi dobbiamo sapere che l'immagine è sempre un'immagine che qualcuno ci fa vedere. Se io vi dicessi, ora, fate anche la fotografia, attenzione, se io vi dicessi fate una foto della realtà che avete intorno, non troverei due foto uguali, ciascuno mi riporterebbe un'immagine precisa e sarebbe un'immagine della realtà, certo però un'immagine parziale. Perché? Perché filosoficamente parlando, il rapporto fra immagine e realtà è l'immagine del frammento rispetto all'intero. L'immagine è un frammento rispetto all'intero e noi dobbiamo saperlo. I media invece funzionano come? Presentando il frammento come se fosse l'intero. Quindi con l'immagine pretendono di esaurire la realtà e non vi fanno vedere mai l'intero, ovviamente. E l'immagine mostra sempre qualcosa che qualcuno vuol far vedere e quindi ha una potenza... Eh, evidente per molti aspetti vi faccio questo esempio ancora il filosofo italiano Domenico Losurdo usava un'immagine molto bella parlava di dittatura dell'indignazione ecco, le immagini fanno valere la dittatura dell'indignazione perché mostrandovi l'immagine di certa sofferenza intanto sto mostrando quella sofferenza e non quell'altra magari vi mostro 100 morti qui e non vi mostro i 100 morti poco più in là che restano fuori dall'immagine No? Anche di questo si può parlare. Ma soprattutto se io vi mostro la foto con l'immagine, sto esercitando su di voi una vera e propria dittatura dell'indignazione perché è come se usassi quell'immagine per indurvi a prendere parte. Dopo quest'immagine non puoi non stare con X contro Y. No? Questo è il modus operandi dell'immagine. No? Ma allora eh, tanto varrebbe se l'altro vi mostrasse invece l'immagine dell'altra sofferenza e non di quella e vi dicesse non puoi non stare con Y Y. E, e, e non con X e capite che l'immagine ha questa potenza di, di frammentazione della realtà ecco, per cui lo sforzo è quello di provare a ricostruirla tutta io quello che ho fatto prima ad esempio con, eh, partendo dagli anni 90 non era volto a giustificare qualcuno e a, a colpevolizzare qualcun altro era semplicemente volto a provare col pensiero a non darvi solo il frammento ma a ricostruire tutta la vicenda no? questo bisognerebbe Fare. Questo dovrebbe fare il pensiero critico, no e come dicevamo, è l'immagine di chi vi mostra chi ha dato il pugno per ultimo e non i pugni precedenti. E noi proviamo a mostrare anche il pugno dell'ultimo, certo, ma anche quello del penultimo, del terzultimo e anche il primo magari, giusto per capire com'è avvenuto. Questo è il, nostro, il compito del pensiero critico. Visto che parliamo del valore delle parole, anche la parola emergenza in fondo è qualcosa che emerge, è come la rivelazione in un certo senso, per cui le emergenze sono sempre emergenze o è qualcosa che emerge di vero o falso? Ottima domanda anche questa come la precedente, l'emergenza... Eh, intanto lascia giustamente, come si è detto, affiorare l'idea che ci sia qualcosa che da sé si mostra, emerge, emerge da sé. E In questo modo si produce li, la, la tempesta ideale, si potrebbe dire, perché l'emergenza diventa un modo splendido sotto questo riguardo per far passare quelle che magari sono scelte soggettive di alcuni gruppi dominanti come se fossero in realtà situazioni obiettive che ci richiedono quelle risposte. C'è l'emergenza... Quindi i lockdown ve li rifiliamo non perché è in atto un cambio di passo nel modo di governare le cose, ma perché è l'emergenza a richiedercelo. Quindi c'è questa evidente portata, ancora una volta, governamentale dell'emergenza. E poi naturalmente, ad esempio, faccio questo a suffragio della tesi ora risposta. molti di noi se fossero vissuti senza accendere la tv o senza guardare i giornali, nell'aprile 2020 non avrebbero saputo di vivere in un'emergenza, ad esempio. No, questo è un altro aspetto, invece eravamo tutti tappati in casa e il nostro rapporto con la realtà era mediato da quello blò particolare che è il nostro cellulare, guardavamo alla realtà da qua o dalla tv o dalla radio quindi in qualche modo l'emergenza era l'emergenza per come veniva narrata con questo non sto dicendo che non ci fosse dico semplicemente che era, noi avevamo a che fare con l'emergenza narrata e narrata bisogna capire se era narrata amplificata, così com'era eh, diminuita questo dobbiamo esaminare. No? Vedete, il rapporto che noi abbiamo con l'immagine, anche con l'immagine dell'emergenza, può essere di tre tipi. L'immagine può restituirci fedelmente una parte di realtà. Se vi dico, vi mando l'immagine eh, di questo microfono, faccio la foto, la mando, è l'immagine più o meno precisa del microfono. L'immagine può anche distorcere completamente la realtà come è accaduto in Italia qualche giorno fa che hanno mandato dei servizi per mostrare i bombardamenti erano tratti da un videogame no? quindi era un'immagine che in realtà non riproduceva la realtà ma la sostituiva con qualcos'altro oppure, altro caso che facevamo la realtà viene in qualche modo eh, mediata dall'immagine e in qualche modo non completamente eh, per così dire inventata o sostituita da altre immagini ma in qualche modo distorta no? se io ad esempio fossi un giornalista a cui non piace questo nostro incontro, no? che è un incontro partecipato, ecco, potrei fare la foto di questo lato con poche persone e dire no, nessuno, c'era nessuno, erano quattro gatti. No? Sarebbe un'immagine che però eh, come dire, scompone la realtà e assolutizza il frammento ancora una volta. No? Se io invece fossi un giornalista molto amico potrei fare viceversa una foto tale per cui annullo lo spazio dietro e faccio sembrare tutto gremito, dico, un successone spettacolare, c'era il pienone completo. Ecco. Questo per dire che dell'immagine si possono fare vari usi e anche della narrazione dell'emergenza. Io l'idea che mi sono fatto è che eh, l'emergenza, eh, grande, piccola o media che sia stata, sicuramente è stata presentata più grande di com'era con questo non sto dicendo che era trascurabile, dico che è stata presentata secondo eh, il canone del worst case scenario, come dicevamo. C'era bisogno di presentarla nella forma peggiore possibile perché è quella che poteva giustificare misure che altrimenti non si sarebbero giustificate. Per inciso, eh, è questo il modo che in cui possiamo leggere una certa narrativa che ha enfatizzato l'emergenza, in Italia ad esempio si parlava la sete d'ossigeno negli ospedali, le terapie intensive al collasso, eh, l'essere le, intubati tra atroci dolori, certo che poteva capitare anche quello, d'accordo. però era una percentuale che non corrispondeva a quella che veniva da un discorso mediatico presentata quasi come una necessità automatica, prendi il virus e finisci intubato, certo che poteva capitare, ma era un caso che non, non coincideva, tu cur con il prendere il virus. Ecco, per cui l'emergenza è un'emergenza come le immagini che abbiamo sempre eh, in qualche modo in relazione a noi mediante una narrazione in questo caso. Sì, infatti sul scenario sul lockstep della Rockefeller Foundation parlano di tutta la narrazione, di, degli stati che devono partecipare e le risposte loro le vanno già pronte all'emergenza. La mia domanda è... Perché non riusciamo noi a dare una risposta? Ad esempio, sono due anni che adesso siamo in questa emergenza. Eh, prima il ragazzo chiedeva per i media, perché non riusciamo noi a creare dei media indipendenti. È stato fatto moltissimo in questo senso. Però ci sono dei progetti anche che vengono portati avanti da gruppi per uscire dal sistema. Però spesso trovano ancora la difficoltà di chi magari avrebbe dei mezzi per promuovere questi progetti, però fa ancora fatica a staccarsi dalla, dalla realtà. Cioè dice, ah, bellissimo progetto, bene, allora partecipa. Però poi, eh sì, adesso ci penso, no? Come mai questa difficoltà di agire, veramente, di reagire, di prendersi la responsabilità? Vogliamo sempre avere qualcuno sopra che ci dica quello che dobbiamo fare e aspettiamo quello? Beh, una delle domande che anche personalmente nel mio piccolo mi sono sentito eh, rivolgere più volte in più occasioni è una domanda duplice. Possiamo sperare che finisca? Oppure finirà? Ecco, questa domanda è sbagliata perché lascia presupporre che noi siamo solo eh, quello che Giovanni Sartori, politologo italiano, chiamava l'homo videns, quello che guarda. Noi siamo puri spettatori, ma noi siamo attori in causa in questa cosa. Quindi alla domanda possiamo sperare che finisca finirà? io risponderei finirà se ci adopereremo per farla finire finirà quando ci sarà un'azione eh, democratica, organizzata eh, politica per porre fine rispetto a questo quindi è chiaro che molti, pre, molti hanno un rapporto fatalistico con la realtà presuppongono che la realtà proceda automaticamente secondo leggi sue ma nella storia non ci sono leggi la storia umana è indeducibile la storia umana è l'esito indeducibile delle nostre azioni e quindi pensare che vada da sé significa già disimpegnarsi e lasciare che altri operino al posto nostro. C'è una categoria che oggi va di moda che giustifica esattamente questo, è quella della resilienza. Avrete notato con quale eh, abuso compare nel linguaggio pubblico. Siate resilienti, ci dicono gli stessi che venivano citati, i gruppi neopadronali del capitalismo plutocratico, no border, Mario Draghi in Italia, eh, Klaus Schwab, eh, di cui prima discutevo con qualcuno di voi, ecco. amano questa parola, la resilienza. Allora bisognerebbe domandarsi cos'è la resilienza. La resilienza in una frase è esattamente questo, accettare il mondo, sopportare il mondo così com'è, dicendo anzi grazie per le botte che il mondo ci dà, perché sono chance di crescita psicologica individuale. Questo dice la resilienza. Eh, noi dobbiamo invece riprenderci la ribellione, la rivoluzione, la contestazione come modo di operare attivo. La resistenza allora, Il resistente o il ribelle è il soggetto che è al cospetto di un oggetto che cagiona dolore, che produce contraddizioni, si adopera per trasformare l'oggetto. Eh, la prassi, no? l'idealismo di cui diceva Fichte, è il soggetto che trasforma l'oggetto. Il resiliente invece è colui che di fronte a un oggetto traumatico, che cagiona sofferenza, ingiustizia, cambia se stesso per adattarsi meglio all'oggetto. Ecco. Quindi, se volete dire così, il modello della resistenza e della ribellione è Spartaco. Il modello della resilienza invece è Paperino. Cosa fa Paperino nei cartoni della Walt Disney? Prende un sacco di botte e va avanti col sorriso stampato sulle labbra alla fine, e quindi insegna a noi tutti che dobbiamo anche noi prendere la nostra buona dose di botte e ringraziare. Per cui bisogna cambiare esattamente il paradigma, e operando, una, un, io la chiamo la variazione del coefficiente di inevitabilità. L'ordine neoliberale ha una sua precisa ontologia prepolitica che ne fonda l'azione politica, ed è la mistica della necessità. There is no alternative, disse una volta Margaret Thatcher, ed era una frase ontologica, ancora prima che politica. There is no alternative vuol dire che la realtà è necessità, e quindi l'unica cosa da fare è sopportare il mondo così com'è. Bene, noi dobbiamo invece pensare la realtà secondo il there is alternative, la realtà è possibilità, se preferite. La realtà non è soltanto ciò che c'è, ma è la somma di ciò che c'è più ciò che potrebbe esserci a partire da ciò che c'è, e che sta a noi tradurre in atto, far passare dalla potenza all'atto, avrebbe detto il vecchio Aristotele. Ecco, noi dobbiamo partire da questa concezione della realtà. Quindi può finire l'emergenza? Sì, se ci adopereremo per farla finire. Cosa sarebbe accaduto se al cospetto dell'infame tessera verde, pongo una questione, nessuno l'avesse scaricata? Chiedo sempre in Italia. Se nessuno l'avesse scaricata, cosa sarebbe successo? No? O se eh, quando ci fossero stati eh, nuovi lockdown, nessuno li avesse rispettati? Cosa sarebbe accaduto se nessuno avesse rispettato l'ingiunzione a stare in casa? Diceva, beh sì, ci sarà anche il virus, ma io non rinuncio alla mia libertà di, di, di vivere la mia vita liberamente. No? E questo è il punto. C'è un vecchio, ma sempre grande autore, tiende de la Boissy, il discorso della servitù volontaria. Un piccolo libro che voglio suggerire a tutti e soprattutto ai più giovani, che dovrebbero essere quelli anche solo biologicamente, che più vivono di futuro e di, e di apertura al domani. Questo testo della servitù volontaria è il talismano magico della rivoluzione. Volete essere liberi? Smettete di servire. Volete essere liberi? Smettete di obbedire ciecamente alle norme più eh, assurde. No? Dice la Boissy: il tiranno è, è un'immagine ingenua pensare che il potere ci domini e noi subiamo. Se c'è un potere che domina è perché ci sono servi che obbediscono. E quindi c'è una responsabilità di chi obbedisce. Eh? Quindi eh, questo non vuol dire che bisogna disobbedire to court, ma di fronte a norme ingiuste evidentemente eh, il diritto di resistenza è qualcosa su cui la filosofia occidentale ragiona da molto tempo, lo ius resistenza, no? di questo bisogna tornare a ragionare credo, eh, consapevoli, ripeto, che solo se ciò che c'è si lascia pensare come trasformabile, ciò che c'è non è tutto. Ah. Eh. Oh. grazie oh. grazie, <ride> grazie. <ride> così speriamo che ritorni da noi un piacere <ride>